Oh, ma salve, come state? Questo è il piccolo bench del gioco Icarus, è un bel gioco survival, molto pesante per quelli che hanno un pc lentissimo Io ad esempio sto facendo pochi fps, quindi sui 40 se do lo sguardo, cioè se guardo il cielo faccio 47 fps, se guardo... Il uh, terreno faccio più di 50 fps E questi sono i dettagli medi con la texture um, un po' alta Quindi uh, quando ho avviato il gioco il, uh, il gioco era settato su grafica alta E facevo tra i 25 e 30 fps Come se avessi attivato il ray tracing così a cazzo sulla 1660 Super quindi in questo caso ragazzi uh, se volete giocare con la 1060 super vi consiglio di settarlo in questo modo uh, medium, medium, uh, 2000 texture streaming. E mh, riguardo agli effetti uh, shading um, e l'anti-aliasing uh, uh, ragazzi uh, io vi consiglio lo, ok? Basso. Detto questo, eh, mi godo il gioco perché devo costruirmi una casa. Finalmente posso farcela dopo il eh, livello 5. Sì, come potete vedere, sono arrivato al livello 5. Adesso posso costruirmi il pavimento, eh, le mura, le mura ancora no. E vabbè, io intanto prendo la pelle... Tutto tutto sto schifo Che ormai si è rotto uh, Comincio a craftarmi um, Il coltello Ah la bedrola Ah la zattera Ah wow Questa cosa Proviamo dai Ok Ok questo vediamo un po nel, nel, nell'inventario oh, ok perfetto perfetto sto aspettando che mh, uh, faccia giorno consumo il stack tutto uh, la, mh, la zattera. Oh, è la zattera questa non ci ho capito ma cos'è sta cosa mi sembra una zattera Fermo, fermo! Come il dono dell'ara che cazzo significa? Non posso allontanarmi. Devo fare una missione. Ah, eh, devo fare una missione qui, vabbè. Ma non so che cazzo è sta cosa. Non, non, non, non so che cosa. È, che cos'è sta cosa? Redroll, io ho visto che hanno azatte. Vediamo. Uh, in testa. Mi serve acqua Dov'è il cervo che è morto? Mi serve acqua E poi prendo questa pelle di questo Alce E l'ho ammazzato Dov'è? Eccolo Non di tutto Pure l'osso Perfetto Ora andiamo a bere, che ho sete Eh Posso morire di sete Mi, man mi manca l'acqua Uffa C'è qualcosa da mangiare, no? Se no faccio una cosa uh. Ok Oh metto qua ci butto come si fa a dividere? questo è un po' ah e eh, guarda un po' Wow, Bellissimo il fuoco qua sopra. Oh, che? Ah, si. Sì. È ossidio, lo so. Ma dov'è il fuoco? Il processore sta salendo. ho qualcosa da inventare dovrei recuperare vita aspetta aspetta questo potrebbe potrebbe fare caso ok ok un po' di sedice ho recuperato un po' di sete Andiamo, andiamo. Oh, l'acqua, l'acqua. Here oh. in pretty clean. seem to mind Dobbiamo farci la casetta Un bel posto Ok, no, apriamo questa cosa Che cazzo è? No, quindi è letto È un letto, ah, è un letto! Che hai sta piovendo, prendiamo. Ok, allora è un letto. Da qui sembrava una zattera. Ok, sono stanco di stare all'aperto Ok, allora uh, Cibo, il falò devo rifarlo di nuovo Quindi a questo punto Facciamo un altro Lo metto qua Lo piazzo La legna la metto qua E la carta Ah sta piovendo Wow Ah finalmente un gioco fatto bene Quando piove il falò si spegne Buono buono buono buono Allora Oh Ci siamo gente ci siamo Me ne servono una decina Uno Due Tre Quattro Cinque, sei, sette, otto, nove. C'è sta cosa. Ah hai capito? La cosa così fatta, è fatta male. Ma non va bene, non va bene. Togli, togli, togli, non va bene, non va bene. Un'altra parte, un bel posto. Il posto dove fai la casa. Qua no. Forse ho capito. Forse ho capito. Legna e fibra. Forse ho capito a cosa serve. Non lo so. Vediamo un attimo. Forse... Lo sapevo Sono i pali su Annaccio sui pali poi che succede? livello 20 e quindi questo come no lasciamo aperto finalmente è giorno sta casa niente un posto quanto sole ecco qua. Non si può fare 1, 2, 3 4 5, 6, 7 Vediamo un attimo. Cosa dello sfog... ah, è... ah, che dolore, fastidio uh... Perché si vedono questi... Ah, ho capito E l'anti... Famosissimo anti-dissink. Ok. Beh, devo fare la parete. Come faccio... Come faccio a bloccare queste cose? Sto salendo di livello, buono. livello 20, livello 30 tante buone cose Fibre Tanta Fibra. Aspetta. No. Oh, oh Ah, wow. Eh, non pareti. Grazie mille. Parete, posso farlo? No. Sempre la figura. Oxide! Adesso si può abbassare più o meno Per non avere problemi